Creare contenuti di valore non è la stessa cosa di fare content marketing. Mettiamo bene bene bene bene in chiaro questa cosa. I contenuti di valore non sono la stessa cosa che fare content marketing c'è una grandissima differenza fra un contenuto di valore prodotto da una persona che è uno specialista uno studioso, un esperto, un consulente un appassionato di un certo argomento così tanto appassionato da volere scrivere e condividere ciò che scopre, conosce, apprende su quel tema da ciò che sullo stesso tema potrebbe scrivere un professionista del content marketing un freelancer, uno scrittore professionista che produce contenuti per te, per il tuo sito, per quello degli altri. Ma qual è il lato negativo? Il lato negativo è che chi utilizza il content marketing come approccio per produrre contenuti, per essere più visibile, per ottenere più traffico, lead generation, fare più vendite, portare la gente a conoscere i propri prodotti e servizi, utilizza i contenuti come se fossero merce di scambio, senza nessuna loro personalità, vita, carattere, e quindi si sono fatti persuadere da quelli che sono esperti di marketing, SEO, visibilità, del fatto che più produci contenuti su un certo argomento, con certe parole chiave, con certi temi, con certe frasi, è più è probabile che Google ti aiuti a far arrivare nuove persone interessanti sul tuo sito. Ma quello che le persone si dimenticano è, ok, se vai in giro con un sacco di collane d'oro e i capelli tutti cotonati con i boccoli tu uomo e una minigonna con le giarrettiere adesso giù per la strada principale del paese o della tua città un sacco di gente si girerà ti sorriderà si metterà a ridere qualcuno ti chiederà magari anche <ride> L'amicizia su Facebook, qualcuno ti approccerà anche con altri tipi di proposte Ma se tu ti dimentichi il contesto e le conseguenze di quello che stai facendo E guardi soltanto ai risultati della visibilità che ottieni Eh caro mio stai facendo un grande errore, non ci voleva Robin Good per venirtelo a dire E cioè ti stai sputtanando letteralmente, stai buttando via la credibilità In nome di maggior visibilità e traffico usando delle tattiche, degli approcci approcci dei metodi veramente poco raccomandabili perché questo è poi quello che succede veramente in pratica nella realtà di tutti i giorni e non soltanto in Italia anche all'estero guarda una storia proprio calda calda che mi ha dato spunto per questo video che è eh, questa qui ieri in uno dei miei radar che cercano di scoprire se ci sono nuovi contenuti interessanti sul tema che mi sta a cuore quello della content curation è apparso un titolo di un articolo The 21 Best Tools for Content Curation firmato da Tom Pick, su un sito che si chiama Webby equity.com ora io sono andato per curiosità come faccio sempre a vedere andiamo a vedere, vediamo cosa c'è, cosa c'è scritto, che tool hanno messo eccetera ho letto l'intro e poi mi sono spizzato questi 21 tool ora io sono un appassionato, fissato, fanatico della content curation quindi non mi puoi mettere lì delle cose che non c'entrano niente approfittando del fatto che io ne so niente sono un novizio, vengo qua, mi dice migliori tool e io me li bevo tutti no, io non me li bevo tutti quindi ho guardato, perché questo giochino lo fanno in tanti e subito ho visto che c'erano delle cose che non quadravano, che quindi lui non aveva verificato questi tool, lui che cosa aveva fatto? Aveva fatto il solito furbone, e era andato a spizzarsi i siti di altri esperti che avevano fatto in passato altre liste, le aveva unite insieme, poi magari ha usato qualche criterio in più, cioè tutte sputtane in un secondo, o se tu mi vai da degli esperti nella scrittura dei contenuti, che hanno fatto dei contenuti specialistici su un tema che non conoscono bene, poi tu quando vai a prendere il loro parere esperto e lo riusi per fare un contenuto di valore? Ma, cioè, agli occhi delle cinture bianche puoi anche vincere, ma agli occhi di quelli che nel settore ci operano, che potrebbero diventare tuoi clienti, partner, collaboratori, promoter, come potrei essere io per Tom Picche, proprio chiuso cioè so che Tom Pick è un content marketer nel senso aggettivo dispregiativo per me content marketer non ok uno che usa i contenuti usa i contenuti come un escamotage per apparire o per dare informazioni utili su cose che neanche lui sa cioè queste cose vanno detto perché se tutti fanno sempre pippa vedono le aziende più grosse, marchi prestigiosi, eccetera, che fanno i contenuti, che usano i loro siti proprio come, come devo dirti, fanno una mercificazione dei contenuti perché non hanno qualcosa da dire veramente, non hanno una grande competenza o esperienza o chi ce l'ha dentro quell'azienda non sa scrivere non vuole fare video, non hanno le palle per venire fuori, allora chiamano il content market e assumono uno per fare una cosa come quella che ha fatto Tom Pick. ma quante ce ne sono? Migliaia, forse sono la maggior parte delle cose che ci sono là fuori e quindi la cosa più triste è che Tom Pick, in questo momento io sono certo che lui pensi di essere nel giusto, di aver fatto comunque un contenuto utile. Tant'è che lui lo dice, io penso di essere stato utile a un sacco di persone, quindi me ne prendo la responsabilità di questi contenuti. Ma quello di cui non si rende conto è che mentre ha accontentato 25 cinture bianche, a quelli che organizzano le conferenze, a quelli delle aziende che operano nel settore, lui è apparso come uno che si prostituisce, perché... Perché l'hai fatto? Perché ti ha pagato uno di quelli per scrivere un po' di nomi di aziende e metterci dentro il link alla sua. Oppure perché l'hai fatto, se non le conosci neanche? No, Tom Peak ti dice, ma io l'ho fatto perché è utile, ho guardato il lavoro degli esperti, ho guardato il numero delle review su Google, ho fatto uno più uno, questo è un contenuto di valore utile. Liberissimo Tom Pick, non so se capisci l'italiano, ma puoi continuare a pensarla così. Fatto è che io non promuoverò mai Tom Peak. Chiunque mi verrà da me a dirmi, senti ma Tom Peak mi ha consigliato questo, con, questo tool per fare la curation. Lo allora, sai quante pernacchie gli faccio? Cioè si è, ai miei occhi, si è ridicolizzato, ho perso tutta la sua credibilità, non gli darò mai retta, per cui mi fa piacere che è mio fan da tanti anni, ma il content marketing, per così come viene interpretato, è una piaga, una piaga giornalistica, sociale, editoriale, una perdita di tempo per tutti, che non porta, da, porta profitti a sti furboni, furbetti, come vuoi chiamarli, i paraculi che la utilizzano, che altro dire? Morale della favola. Con i contenuti di valore, quelli veri, quelli pesanti, quelli fatti da un appassionato, da una persona realmente così intensamente coinvolta con qualcosa da volerla condividere, si possono creare campagne di marketing, chiamale di content marketing, estremamente efficaci, sbalorditive. Ma con l'approccio al content marketing, che vediamo rappresentato tutto intorno a noi dai contenuti prodotti dalla maggior parte dei siti aziendali di grandi piccoli e medi brand dove viene un non specialista un non appassionato a creare contenuti con lo scopo di ottenere views condivisioni vendite maggior visibilità e traffico non possiamo con questo approccio creare mai dei contenuti di valore e rischiamo ogni singola volta di sputtanarci in maniera significativa senza che tra l'altro ce lo venga mai a dire nessuno